Grazie Presidente per consegnare il voto a favore del Movimento 5 Stelle rispetto a questi due premi emendamenti che tratterò in maniera congiunta perché vanno a completare quello che è comunque da parte del lavoro che è stato fatto nel Pums eh, attraverso il percorso partecipato per cui come eh, ricordava il consigliere Ferrara il decimo municipio negli anni è stato escluso perché ha subito tutta una serie di Amministrativi che lo hanno in qualche maniera messo un po' a lato, eh, mentre invece, appunto, nel PUMS il percorso partecipativo ha definito una proposta strutturata, definita appunto BC Plan, che è fondamentalmente una eh, rete infrastrutturale ciclabile che noi definiamo portante, alla quale si dovranno, si spera, innestare tutte le maglie secondarie appunto all'interno dei tessuti eh, ciclabili di ogni municipio. Nella proposta così come è pervenuta appunto da parte del, del, dei consiglieri eh, Angelucci, Ferrara e Penna non stiamo parlando di eh, dei rami appunto di eh, secondari stiamo parlando comunque in ogni caso di rete portante ed è per questo appunto che ringraziamo il lavoro svolto da parte dei tre consiglieri perché va a implementare comunque verso, verso Ostia una, una infrastruttura che ne ha necessità grazie